Carissimi, è la seconda domenica di Natale, siamo ancora nel tempo di Natale, la liturgia ci ripropone praticamente il Vangelo di Giovanni nei suoi primi versetti, con, questa, con questo incipit che in qualche modo caratterizza tutto il testo sacro e ci rimanda in qualche modo anche al, al Libro della Genesi, in principio era il Verbo. Il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Sì, sembra, ecco, non lingua, comunque una frase, un versetto complesso, ma quello che noi vogliamo esternare, vogliamo, possiamo comprendere da questi testi è che è la parola, la parola di Dio, il motivo per cui noi siamo qui, possiamo dire, in questo momento a parlarne, per cui noi esistiamo noi esistiamo perché c'è stato un atto di amore un atto creativo di dio una parola creatrice e performatrice una parola che ha dato alla luce il verbo di dio che ha dato alla luce il cristo gesù questa parola è vita e questa parola dà senso alla nostra vita la nostra vita è comprensibile solo alla luce di questa parola, questa parola è Dio, è Dio stesso, questa parola è il figlio di Dio, è Dio che si è fatto carne, questa parola è Gesù, lo stiamo, questo tema lo stiamo assaporando, lo stiamo manducando in certo senso in questi giorni, in questo tempo così prolungato, questo tempo del Natale, perché non basta un giorno, non basta un'ora per capire un così grande mistero, questo è il mistero della fede se dovessero chiederci chi è Dio allora, cosa dovremmo dire, cosa dovremmo, come dovremmo dimostrarlo? Come... Certo, eh, non è un principio tecnico, non è un'idea, non è un principio filosofico, non vi può essere una definizione teoretica, Dio è questo, quest'altro, ma Dio va vissuto, va amato, va riconosciuto, va cercato, va testimoniato, Ecco, noi possiamo dire Dio, possiamo dire chi è Dio con la nostra vita, indubbiamente, perché appunto è con la testimonianza di una vita da credenti, vorrei dire, e praticanti, perché a mio avviso non esistono i credenti non praticanti, almeno non possono essere seguaci di Gesù se rimangono credenti non praticanti, perché è una fede, che è un atto di amore, per Dio, un riconoscimento dell'amore di Dio non può non essere vissuta, non può non essere praticata, è come se io dicessi di amare una persona ma non volessi avere a che fare con lei, se amiamo Dio noi vogliamo avere a che fare con Lui, vogliamo che Lui guidi i nostri passi in questo anno nuovo, ci accompagni e guidi i nostri passi perché la nostra vita sia sempre più eh, conforme al Vangelo perché possiamo essere convincenti con i nostri sguardi, con le nostre parole con i nostri atti di amore che siano prolungamento dell'amore di Dio del verbo di Dio che si è fatto carne buona domenica, a tutti ancora eh, buon, buon tempo di Natale perché siamo nel tempo di Natale ancora fino all'Epifania e oltre l'Epifania buona domenica